Avevo pensato di eh, introdurci all'incontro di questa sera con eh, l'ascolto di un autore che eh, si chiama Nietzsche, o Nietzsche, tedesco, che è uno dei filosofi che canta la morte di Dio. Prima dei nomadi già c'era chi, chi, chi faceva, <ride> affermava questo. È una lettura un po' particolare, molto provocatoria. E uh, se una prima reazione potrebbe essere una sorta di indignazione molte volte, no? quando noi qualcosa, quando ce l'hanno contro la Chiesa, contro Dio, noi qualche volta ci indigniamo. Ci dimentichiamo che Gesù l'ha detto proprio nel Vangelo l'altro giorno, chi partecipa alla Messa quotidiana dove ha detto che se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi. Ha detto un servo non è più grande del suo padrone. Poi ha detto sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica. Invece poi pare, fateci caso, che quando qualcuno parla male della Chiesa, come se noi poi dovessimo fare i difensori, cergiamo a difensori e qualche volta anche con atteggiamenti forti, con espressioni anche forse più forti di quelle delle loro. Non ci rendiamo conto che così facendo contraddiciamo il Vangelo. Quindi allora dicevo, prima di, di, di una reazione di fastidio, vi prego di coglierla più come una provocazione. Siamo nel 1881 circa. E scrive così. Intitola questo, questo raccontino, L'uomo folle". folle. Folle. Avete sentito di quell'uomo folle che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente, cerco Dio, cerco Dio. E poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risa. Si è forse perduto, disse uno, si è smarrito come un bambino, fece un altro oppure sta ben nascosto, ha paura di noi, si è imbarcato, è emigrato. Gridavano e ridevano in una gran confusione. L'uomo folle balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi. «Dove se n'è andato Dio?» gridò «ve lo voglio dire». «L'abbiamo ucciso. Voi e io. Sì, noi tutti siamo i suoi assassini». Ma come abbiamo fatto? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino all'ultima goccia? Chi ci dette la spugna per strofinare via l'intero orizzonte? Che mai facemmo per sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov'è che si muove ora? Dov'è che ci muoviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E all'indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati. Esiste ancora un alto e un basso. Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla. Non alita su di noi lo spazio vuoto. Non si è fatto più freddo. Non dobbiamo accendere lanterne la mattina. Non seguita a venire notte, sempre più notte. Dello strepito che fanno i becchini mentre seppelliscono Dio, non udiamo ancora nulla. Non fiutiamo ancora il lezzo della divina putrefazione. Anche gli dei si decompongono. Dio è morto, Dio resta morto e noi l'abbiamo ucciso. Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di più sacro e di più possente il mondo possedeva, fino ad oggi si è dissanguato sotto i nostri coltelli. Chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremo lavarci? Quali riti espiatori, quali sacre rappresentazioni dovremo inventare? Non è troppo grande per noi la grandezza di quest'azione? Non dobbiamo anche noi diventare dei per apparire almeno degni di essa? Quando noi diciamo Dio, fondamentalmente che cosa vogliamo esprimere, che cosa diciamo? Se pensiamo che lo siamo nella preghiera, lo siamo nelle imprecazioni, lo siamo nell'indifferenza, lo siamo in modo invano. Lo siamo forse come concetto, come realtà filosofica, come realtà astratta. Concretamente, quando io dico la parola Dio nella mia mente, che cosa scatta? Perché se io, Maurizio, dico nella mia mente Don Ernesto, nella mia mente subito... Davanti ai miei occhi si compare questa, questa figura, questa persona. E se ho una relazione con Don Ernesto, oltre a comparire la sua figura, mi compare in un certo modo anche il suo modo d'essere, il suo modo di fare. Che può essere positivo, può essere negativo. Posso avere con lui un rapporto di amicizia e anche un rapporto di ostilità. Però comunque compare una persona. Non è un'idea che mi compare. Quando noi pensiamo Dio, che si crea nel nostro cuore e nella nostra mente? È un pensiero? È un'idea? È una persona? È una realtà concreta? È un puro spirito? Ma soprattutto, che ha a che fare con me? Che ha a che fare con noi? Noi abbiamo a che fare qualcosa con Lui. Perché capite, potrebbe essere una parola che potrebbe dire tante cose, potrebbe anche non dire niente. Come pensiamo alla parola amore, la parola chiesa, la parola libertà, la parola pace, tutte queste parole che noi chiamiamo universali, che nella nostra mente automaticamente sono parole astratte. Perché giusto per dircelo, Dio alla fine comunque è un'astrazione. Tanto è vero che a un certo punto, si è dovuto incarnare affinché non fosse un'astrazione se è un'idea le idee non cambiano se è una persona una persona con la quale ripeto, come dicevo prima Posso entrare in comunione, possa entrare in disaccordo. Rapportarsi con Dio, il padre del nostro Signore Gesù Cristo, come ci ricorda San Paolo, quando dice chi sia Dio, significa per il credente inabissarsi in una realtà profondissima che continuamente ti supera. Inabissarsi. Noi abbiamo ricevuto il battesimo, il battesimo a livello etimologico significa essere immersi. Noi siamo stati immersi, gettati, buttati nella Trinità Santa. Giovanni nel suo Vangelo, la lettura di qualche giorno fa, diceva così Chi ascolta la mia parola, io e il Padre, prenderemo dimora dentro di Lui. Noi siamo dimora della Trinità Santa. La Trinità Santa ha scelto di dimorare dentro di noi. Quindi Lui è di casa dentro di noi però sapete che succede? come noi diciamo ai nostri ragazzi qualche volta no, la nostra, la casa non è una questa famiglia non è un albergo vieni solo qua a mangiare e a dormire noi potremmo correre il rischio di essere nella nostra stessa casa estranei e quindi con questa realtà che ci abita non incontrarci mai concretamente qual è il nostro rapporto con Dio? concretamente proprio è quello che a mattina mi faccio il segno di croce e faccio la preghiera a sera facendo la preghiera, e questo, questo è Dio. Perché se questo non è Dio, e Dio non dovrebbe essere questo, da questa consapevolezza di questa inabitazione dovrebbe nascere una nuova percezione che ho di me stesso perché io profondamente posso capire chi sono rapportandomi con Dio e Dio che mi rivela mi dice io chi sono anche Don Ernesto dice io chi sono ma non perché lui mi dice mi dice Maurizio tu sei così, così e così non per questo perché io rapportandomi entrando in comunione con lui conoscendo lui conosco me stesso semplicemente scusatemi se è abbastanza banale ti puoi usare un attimo in piedi per favore è molto banale però permettetemelo già conoscendolo posso dire che sono più alto di lui grazie parecchio, parecchio più alto Se io mi rapporto con Dio e scopro tutto quello che Lui è, non è che io scopro ciò che io non sono, perché noi possiamo bravi a vedere questo, ma scopro tutto ciò che sono chiamato a essere e questa è la meraviglia. Perché Dio venendo dentro di me mette la potenzialità attraverso il dono dello spirito e quindi ecco la vocazione, l'essere figlio di Dio, non prete suora. essere figlio di Dio, questa è la nostra vocazione, eh, ma scusate come posso capire di essere figlio se non ho dei genitori davanti ai miei occhi? molte volte noi non riusciamo a dare un senso alla nostra vita non perché non abbiamo ancora trovato il lavoro oppure perché non ancora ho trovato la fidanzata eh, o perché non, non ancora so che cosa devo fare non riesco a trovare un senso alla mia vita proprio perché non ho questa conoscenza profonda del mio essere eh, perché poi posso semplicemente dire capite, se sono un insieme di cellule quindi a livello biologico, mi fermo lì non sono semplicemente un insieme di cellule ma in queste cellule che compongono il mio corpo, all'improvviso è stato soffiato, per chi crede, l'alito di vita. E dice la Genesi, e l'uomo divenne un essere vivente. Vuol dire che era un essere, col soffio vitale, diventa essere vivente. Noi siamo viventi, però molte volte ci lasciamo vivere. Non siamo protagonisti della nostra vita, vivacchiamo. la realtà di Dio è una realtà tremenda e affascinante allo stesso tempo. Sono delle categorie teologiche queste qui. Dio è tremendo perché se penso a Dio, il creatore, colui che i cieli e i cieli dei cieli non possono contenere, è come faccio a rapportarmi con lui? Dio è il totalmente altro e resterà sempre così, da me. Ma nello stesso tempo proprio questa realtà diventa affascinante affascina, perché, come direbbe San Paolo, il fatto che lui ha scelto di rivelarsi e di renderci partecipi della sua vita, questo è il mistero. Allora, non è una capacità dell'uomo, la mia capacità razionale, intelligente, e quindi entro in questa comunione con Dio. Ma Dio, nella sua libertà, ricordatevi, De Verbo numero due, che abbiamo meditato insieme, piacque nella sua bontà rivelarsi in persona e ammettere l'uomo alla comunione con sé. Non c'è una realtà altra che noi abbiamo da aspettare, non c'è una realtà altra. Però capite, se io ho piacere di vivere questa comunione con Don Ernesto, e io frequento Don Ernesto, ci frequentiamo, E qui, ripeto, scopro e continuamente, mi, mi, mi scopro continuamente, nel, nel significato del, del, doppio del termine, mi scopro, divento vero, mi metto a nudo, come si suol dire, e scopro ciò a cui sono chiamato. Perché se poi mi copro davanti all'amico, non sono sincero, non sono vero se mi copro davanti all'amico, Allora, capire Dio, non capirlo, perché appunto non lo capiremo, perché se lo dovessimo capire non sarebbe più Dio, saremmo noi Dio. Accolgo Dio, perché Dio va accolto, non va capito. Come i doni, non puoi capire un dono, accogli il dono. Accolto Dio, è una realtà che mi, mi fa uscire fuori tutto il bene e il meglio che c'è dentro di me. Allora già da qui noi possiamo fare il famosissimo esame di coscienza, se il bene e il buono non esce dentro di me, me lo devo chiedere se Dio l'ha accolto o non l'ha accolto. Attenzione, una cosa è che lui c'è e una cosa se l'ha accolto. Perché lui adesso ci c'è, se io l'accolgo è un altro paio di mani. Perché io posso anche ricevere un regalo, però lo tengo a casa e non lo uso questo regalo. Eh, se l'orologio, adesso non c'è più, però si si dava la corda una volta orologio. Se la corda l'orologio non la do, è chiaro che l'orologio, l'orario non lo segnerà, perché non gli ho dato la corda. Chi siamo noi profondamente lo possiamo cogliere solo di fronte a Dio. E guardate che anche qui in un certo qual modo è come se io stessi dicendo un'eresia, perché di per sé, di fronte a Dio, non c'è nessuno di fronte a Dio, perché di fronte a Dio ci, sarebbe, ci potrebbe essere solo un altro Dio, di fronte a Dio. Noi stiamo in Dio. Provate a pensare, giusto per un'immagine davanti ai nostri occhi, no, il bambino piccolo che affascinato guarda i genitori, li guarda così, il bambino piccolo si trova nel genitore, loro lo guarda così, lo guarda estasiato, sta in lui e lo guarda. Se volete ancora per un attimo immagine, è come se ci fosse una gestazione continua. Noi continuamente siamo generati e rigenerati. C'è una una colletta bellissima che nel tempo pasquale l'abbiamo pregata dice così anche la notte di Pasqua durante la veglia nelle varie orazioni, alle varie letture che dice se mirabile fu la creazione ancora più mirabile fu la redenzione se mirabile la creazione ancora più mirabile il fatto che siamo salvati e quindi siamo rigenerati eh, noi usiamo l'espressione no se potessi rinascere noi c'è data la possibilità di poter rinascere e c'è data domani mattina noi domani mattina rinasciamo però capite se parto con questa consapevolezza di questo rapporto, di questa inabitazione ma capite domani mattina la mia rinascita che rinascita è però come dicevo prima se la la parola Dio, quelle tre lettere, è quella parola così abusata, chiaramente si Dio, se Dio, Padre, Padre, Padre, Padre, Sennicelli, Santificato, e vado avanti. Non è più una, una realtà che mi qualifica. Allora qualche volta forse dovremmo imparare a squalificare certe parole, certi termini, per riqualificarli poi di nuovo. Anche qui permettetemi un'altra immagine, come se stasera mi tolga la camicia dopo la giornata di oggi, quindi che ha fatto caldo, può esserci poi il sudore, quello che c'è, qualsiasi cosa. E domani mattina la camicia però è pulita, quindi l'avrò lavata, stirata, che domani mattina profumata e me la trovo pulita. Davanti alla presenza di Dio, noi ci conosciamo nella verità. Papa Francesco ha detto una cosa bellissima, ha detto che eh, stranamente il demonio fa quasi la stessa cosa che fa Dio, stranamente. Che ci mette davanti la verità della nostra vita, però per condannarci sugli sbagli e sul peccato. Dio invece, quando ci mette davanti la verità della nostra vita, non è per condannarci sugli sbagli e sui peccati, ma per dire che noi non siamo né lo sbaglio né il peccato. Sì? Certo, signore. Qualche genitore con un poco così più multitasking, più tecnologico, eh, sapete che sugli applicazioni dei cellulari eh, c'è l'applicazione che eh, seguimi, eh, quella che il figlio quando esce così, se la figlio il figlio esce così, genitore può seguire il figlio o la figlia dove sta. Provate a pensare che pure Dio... Tiene l'applicazione per seguirci dove stiamo. È meraviglioso saperci guardati da Dio. Ma non, ripeto, con lo sguardo indagatore. Penso che tutti quanti, forse a meno una volta, abbiamo fatto questa esperienza, no? qualcuno che sapevamo che ci stava guardando e ci stava guardando con amore. È bello, no? Tu cammini e senti che qualcuno ti guarda, ti senti accompagnato da quello sguardo. Come all'inverso qualcuno che ti guarda sott'occhio, no? Ti guarda così, pure lì ti senti, tu mamma mia, eh, non so se può capitare, e poi pare l'impressione che puoi pu pu pu inciampare o così, no? E, come si dice, eh, l'occhio accoglie più le scopettate. Ma noi lo vogliamo leggere in positivo però. Questo sguardo d'amore di Dio, ed è magnifico, perché se tu ti vedi guardato da questo sguardo, no? ti senti guardato da Dio, tu automaticamente entri nel suo stesso sguardo. E non puoi che guardare come guarda lui. Guardare il mondo come lo guarda Dio. Provate a pensarci un attimo. dice ma loro dobbiamo fingere che certe cose non ci siano, no, no il Signore non finge che le cose non ci siano. Poi c'è il modo di come poter intervenire. Ecco, come interverrebbe Dio, diciamo la volta scorsa, se vi ricordate. Allora, non è un gioco automatico, un gioco di magia, no, è un gioco di, di, di rapporto, è un gioco d'amore, un gioco di profondità, è un gioco di intimità. È un gioco di passione e fare sul serio chiederei una cortesia però se è possibile siccome non ho un testo davanti è, se possiamo mettere le vibrazioni quindi questa cortesia mi... dicevo non è qualcosa di automatico come l'amore non è automatico, no? tu impari ad amare amando l'amicizia, impari l'amicizia eh, vivendo l'amicizia, eh, impari a mangiare mangiando, impari la vita di Dio vivendo con Dio, ma non è questo forse il significato della comunione che facciamo quando andiamo a messa, non è questo, non, non è partecipare a un rito, ma entrare in una dinamica di amore, entrare in una dinamica di un rapporto, entrare appunto in una comunione. E, e, e noi pure qui, purtroppo, eh, con una visione distorta, pensiamo che la comunione sia semplicemente quello, non Fare la comunione. No, la comunione è una partecipazione, è una comunicazione che prima di fare noi con il Signore, è il Signore che fa con noi. Non è che mi vado a fare la comunione, è il Signore che decide di comunicarsi a noi e noi andiamo a riceverlo nella comunicazione. Capite loro il gesto lo riceviamo, lo accogliamo e non ce lo prendiamo. Infatti durante la pandemia, detto no per evitare, non ce lo posso. no, la comunione tu la accogli, la ricevi, non è che te la prendi. Noi la riceviamo in dono. E in quella realtà del corpo di Cristo è il corpo, è indicare tutta la persona, cioè ecco quella, quella conoscenza. Che anche lui sente il bisogno di fare con noi. Che anche lui sente il bisogno di andare in comunione con noi. Dice la lettera agli ebrei, ecco perché Dio si è incarnato. E in tutto si è fatto simile a noi, proprio per poterci comprendere. Perché guardate, la legge è questa, è la legge umana. Io non, se, se tu tieni un drone di dente, se io non ce l'ho mai avuto, io non capirò mai che significa avere un male ai denti. Sì, con volta posso capire, ma che, se non l'hai mai avuto, che, che cosa capisci? E sei sempre strano. il Signore non è strano perché si è fatto uomo. E io non so se voi riuscite a, a, a, a pensarlo, no? all'umanità di Dio. In genere negli istituti religiosi femminili quando all'estate di Gesù Bambino sapete che erano nude così tenevano sempre a mettere poi il, un purificatoio così per coprire. Ed è interessante perché c'è una certa anche teologia se si vedono certi mosaici si capisce anche se lì c'è un'eresia o non c'è un'eresia. Assieme i mosaici degli ariani come è stata Ravenna, lì ci sono i mosaici degli ariani, Diario Ario, Ravenna. Si vede che Gesù che sta ricevendo il battesimo nell'acqua, l'acqua copre la sua nudità. Ma lì vuole dire un significato ben preciso, perché per gli ariani non è davvero uomo. Nell'incarnazione Dio non si è incarnato, ha fatto finta di assumere un corpo. Finta, ma non è. Tanto è vero che poi sulla croce, mentre sta morendo, lui si ritira e muore quel poveraccio sulla croce. Ma non muore Dio, allora quell'immagine col mosaico rappresentata il fatto che viene coperta l'unità, proprio quello dice. Invece, noi vediamo che c'è il Cristo nudo a indicare proprio la sua umanità. E noi entriamo in comunione con l'umanità di Cristo. Quindi entriamo in comunione col suo pensiero, entriamo in comunione col suo corpo, entriamo in comunione con i miracoli, con le parabole, col senso e il significato che gli ha dato la sua vita. In tutto quello entriamo in comunione. Ma perché ci entriamo in comunione? Per poterlo assimilare, per assimilarlo. Perché è vero che nell'amicizia, perlomeno una volta così insegnavano, no, se trovi un amico, fatelo sempre con lui, tu trovi un amico finché lui possa insegnarti qualcosa, possa trasmettere, e tu a volte puoi insegnare e trasmettere qualcosa anche a lui. Allora, come abbiamo cercato di dire, forse il problema grande... Eh, Prima ancora della, della possibile testimonianza, missione, e anche prima ancora della comunione tra di noi, il problema grande forse è la comunione con Lui, che deve essere alimentata, e deve essere vissuta. Dovremmo tornare a immergerci in Lui, anche nelle nostre celebrazioni. Io non so eh, perché non, non, non ho mai partecipato a una vostra celebrazione, però capite, una celebrazione che non vive questa dimensione anche misterica, ma non mister mi misteriosa, non in quel senso qui, di questo attavolo del mistero, di questo donarsi di Dio, non la vive questa dimensione di mistero. È una, è una celebrazione costituita di cose da fare e chiaramente facciamolo quanto più possibile, arriviamo alla fine, andate in pace e ce ne andiamo ma non è un incontro che celebriamo è l'incontro con lui che genera l'incontro con la comunità è il rapporto con Cristo capo del corpo che mi fa entrare in comunione con il corpo domenica celebreremo l'ascensione l'ascensione Cristo ascende in cielo in anima e corpo ascolteremo un prefazio che è bellissimo a un certo punto il Perfetto dice così, perché abbiamo la serena certezza che dove Lui capo e Salvatore, la saremo anche noi con le nostre stesse membra. Pensateci, dove è Lui capo, saremo anche noi in quanto suoi membra. Il corpo segue dove sta la testa la, se la testa segue dove sta la testa tranne che non sia un aborto, non sia un mostro per cui la testa è fatta il suo e il corpo cammini da solo ora però nella nostra mente se penso questo, vedete cosa penso? dov'è lui? la saremo anche noi penso che lui è il capo, il corpo quindi dove sarà lui? starò anch'io no, saremo anche noi e noi è noi non noi io noi è noi e quindi Adon Ernesto me lo dovrò sopportare pure in paradiso. Quindi tanto è vero, tanto è meglio che adesso non me lo sopporto adesso, lo supporto insieme, lui supporta me e insieme in paradiso sarà una festa. La comunione, l'intimità con il Signore. Dice, ma noi non siamo frati, non siamo suore. Ma infatti la comunione non è che è chiamata a vivere i frati e la suore, perché tanto è vero, all'inizio della Chiesa, quando il Signore ha chiamato gli apostoli e li ha inviati, non ha detto andate e costituite i monaci, i frati o le suore. Perché poi vivere la comunione non significa che mi metto dalla mattina alla sera con la corona in mano, oppure davanti al sacramento, oppure a casa mia e mi metto a contemplare dalla mattina. Non significa questo, vivere la comunione. Dice che cosa significa vivere la comunione. Ognuno, ognuno interroga se stesso e dica a se stesso come ha vissuto un rapporto di amore, come ha vissuto un rapporto di amicizia con qualcuno o con qualcuno. Quanto tempo ha impiegato nel vivere quella realtà? E l'applichi. Perché è chiaro: se voglio vivere questa realtà, Don Ernesto mi deve essere importante se è un conoscente non è un amico, capitolo il tempo che dedicherò sarà molto diverso. Dio è presente, però non ce ne accorgiamo. Non ce ne accorgiamo. Dio quando interviene lascia sempre una traccia profonda nel nostro cuore. Però siccome nel nostro cuore, sapete che succede? Noi abbiamo anche altre cose nel nostro cuore. Siccome le altre cose sono alla superficie, lui la traccia, la lascia, la traccia, la lascia nel profondo, superficie le altre cose, quando noi proviamo a scendere nel nostro cuore, siccome sono le altre cose, ci fermiamo alle cose prime e non a quelle profonde. La capacità allora anche di saper dare il nome giusto alle cose che noi abbiamo nel cuore dirà Gesù cercate prima il regno di Dio e le altre cose vi saranno date in aggiunta qui non è che le altre cose non ci servono le altre cose siccome viviamo in questo contesto ci servono ma ci saranno date in aggiunta cioè, ma anche qui ci crediamo ci saranno date in aggiunta ci saranno date non le dovremmo neanche cercare, ci saranno dati in aggiunta le altre cose, se cercheremo prima il regno di Dio. Ma Questa è fede, questa è fede. Dice, ma io non la vedo ancora in realtà. Ma se la vedessimo non sarebbe più fede, è visione. Eh, posso credere a Don Ernesto, se lo vedo, non, non devo fare l'atto di fede, lo vedo, sta qui. Allora dovremmo forse partire da questa consapevolezza. Esisto alla presenza di Dio. Esistiamo alla presenza di Dio. Ritornare ad assumere questa consapevolezza. Una volta nelle preghiere che ci insegnavano c'era l'atto di fede, atto di fede, atto di speranza e atto di carità, al catechismo di San Pio X. E poi l'atto di dolore. Quello è rimasto perché poi in confessione ce lo chiedevano. Eh, però l'atto di fede, speranza e carità forse non ce lo ricordiamo. Dobbiamo imparare a stare davanti a Dio. Si impara. Guardate, noi abbiamo imparato l'italiano, abbiamo imparato il francese, abbiamo imparato uh, uh, la scienza, abbiamo imparato la matematica, tante cose abbiamo imparato, qualcosa un poco di più, cose meno. Quello che abbiamo preso 7, quello abbiamo preso 8, nella materia abbiamo messo 4, però ci siamo sforzati. Qualche volta a scuola no, così dicevamo: no? potrebbe, sì, potrebbe fare di più. Eh. È intelligente, però, un poco svogliato potrebbe fare di più. Potremmo fare di più. E allora in quel momento non sto davanti a Dio, sto davanti al mio egoismo o alla presunzione. Perché Dio, come può farmi paura Dio, perché giociamo la volta scorsa, se si fa un pezzo di pane e si mette nelle mie mani, come può farmi paura? Se si abbassa davanti ai miei piedi e me li lava. Sono io che mi sento indegno di stare davanti a lui. E quindi, come tutte le cose, in certe situazioni cerco di... di... Quando succede qualcosa, dici, ma come faccio poi, dopo tutto quello così, poi davanti a te, come, come faccio? E qui è il demonio che si intromette. Io non è che devo, sono chiamato a confrontarmi con Dio per vedere chi è più bravo o chi è meno bravo. Sono chiamato a mettermi in contemplazione di Dio proprio per cogliere quello che Lui mi vuole donare. Capito quello che Lui mi vuole donare, allora lì mi rendo conto di non sempre riuscire a corrispondere a quel dono. E quindi capisco, ecco che cos'è la mia chiamata, cos'è la mia crescita, la mia vocazione. Ecco quel bene che mi viene condiviso, mi viene donato e che io non riesco ancora purtroppo a coglierlo profondamente o a vivere profondamente. Però non diventa vero. Perché quando San Pietro, Simon Pietro, alla pesca miracolosa, miracolosa Gesù sole sole, Pietro dice: Signore, allontana me, che sono un peccatore. E Gesù dice una cosa: Messi vicino a Pietro, sarai pescatore di uomini, seguimi che non sta dicendo che non è un peccatore, però sta dicendo che il tuo peccato non diventa un ostacolo alla mia grazia per raggiungerti. Noi siamo sempre portati a pensare che affinché ci possa essere l'incontro con Dio, io devo stare in stato di grazia, devo essere perfetto, o perlomeno in questi giorni non ho dovuto peccare. E quindi Dio si rivela e si manifesta e mi fa la grazia. Non è così se ci ricordiamo dei Vangeli. Ecco perché la conoscenza del Vangelo è importante. La lettura della parola è importante, perché lì abbiamo il rivelarsi dell'agire di Dio. Perché quando incontra Zaccheo, vi ricordate? Zaccheo vuole vedere Gesù. Noi lo sappiamo dai Vangeli che Zaccheo era un peccatore, anzi era un, un noto peccatore. Però quando Gesù lo vede, Zaccheo lo guarda, Gesù lo guarda, Gesù gli dice, Zaccheo voglio fermarmi a casa tua, scendi. Quando la, la donna peccatrice, vi ricordate, entra nella casa di Simone Lebruso e inizia a lavare i piedi di Gesù, lei è peccatrice. E Gesù non chiede prima a lei o a Zaccheo il pentimento, non chiede dammi prova che hai capito di aver sbagliato, allora io entro in comunione con te. No, io non ho comunione, te la dono, te la offro. Ma adesso se, devi diventare tu consapevole di questo dono. La grazia non va meritata, va accolta, perché se andasse meritata la grazia saremmo inguaiati. Perché anche Maria ha detto, ha guardato l'umiltà della sua serva, quindi lo sguardo l'ha fatto lui. Maria non ha detto, signore guardami sto qui, io sono l'immacolata, guardami. ha guardato, lui ha guardato l'umiltà della sua serva. Noi quando, vedete, le esperienze, noi abbiamo l'esperienza in cui è sedimentata l'intervento di Dio, è della Bibbia, i Santi, la liturgia. In questo noi vediamo veramente come Dio agisce. Però dobbiamo fare attenzione a non essere ingenui, a pensare come se... Dice Lumen Gentius, proprio in riferimento a Maria, che Maria, lei ha camminato nella fede. Noi ci immaginiamo subito con le corone 12 stelle, così uh, come se da sempre Maria si trova lì sopra, sull'altare. Maria non è da sempre, non si trova sull'altare da sempre. Maria è arrivata, è stata messa sull'altare. Nessun santo, nessun santo, non ha commesso peccati. Ogni santo è stato peccatore, franne Maria. Quindi vuol dire che ogni peccatore può essere santo. Ma non perché compi miracoli, perché poi automaticamente poi il santo chi è? è colui quello che compi miracoli. No, il santo non è quello che compi miracoli. Il santo è colui che vive la vita di Dio. Dio è il santo. Gli uomini non sono santi, sono resi partecipi della santità, perché sono resi partecipi di Dio. Quando San Paolo nelle sue lettere scrive alle varie comunità, scrive così, scrivo ai santi che si trovano a Corinto, ai santi che si trovano a Filippi. Quindi non è che c'erano i santi quelli che noi chiamiamo santi, era la comunità come San Paolo dice, scrivo ai santi che si trovano a Cassandrino. Sta parlando dei battezzati, di voi. E noi diciamo, ma perché io sono santo? Uh, perché vi risulta che quando chiedevano a padre Pio, padre lei è santo, lui diceva io sono santo, ma Teresa di diceva che lei era santa, tutti santi, io, io sono l'ultimo. Quindi mi metto davanti a Dio così come sono. Uh, entrando mi pare che uh, c'è il manifesto qua fuori, no, delle, delle catechesi il giovedì, eh, scritto, se scritto, proprio adesso ho visto eh, Dio ti ama così come sei credo che sia scritto così là fuori eh. ok capite? Dio ci ama così come siamo noi invece pensiamo che per farci amare ci dobbiamo truccare cioè, però se io mi trucco non sono più io perché arriverà il momento in cui mi dovrò struccare e la persona che sta a fianco mi potrebbe dire, e questo sei? posso fare una battuta? le mascherine quante persone hanno salvato? oh, stavi meglio con la mascherina Non ho capito. ha eh. C'è stato dato un foglietto, un foglio. E questo foglio fa parte di uno scritto che si chiama la lettera a Dionieto. No, esatto, no, non si sa chi sia questo Dionieto, per l'esattezza, né tantomeno chi sia l'autore di questo scritto, perché questo scritto, questo scritto è stato trovato per combinazione, parliamo probabilmente del secolo, metà del secondo secolo, quindi intorno al 150, ed è stato trovato per combinazione nel 1600 da un ragazzo, a Istanbul, che andò a comprare del pesce e il pescivendolo gli diede una sorta di fogli per mettere il pesce dentro e quindi erano i fogli che raccoglievano per, per portare poi il pesce a casa e questo ragazzo ha visto che c'era questo scritto era in greco e ha visto che c'era e si è, si è fatto dare tutti questi fogli che dovevano avvolgere il pesce, quindi le combinazioni, quando si danno e dice così questo scritto Questa, se, ripeto e, uh, la, questa lettera a Dio tiene vari capitoli, a capitolo 5 e 6 parla dei cristiani nel mondo e dice così, come conclusione del discorso che avevamo fatto. Allora siamo partiti da Dio è morto, siamo partiti dalla realtà, della profondità, del rapporto con Dio per conoscere me stesso, perché capitelo, che se Dio è morto, chiaramente, e noi crediamo in questa realtà, siamo morti anche noi, ma non come direbbe San Paolo. E finiamo con la realtà dei cristiani nel mondo. E dice così questo autore, scrivendo a questo diogneto: I cristiani non si differenziano dagli altri uomini, né per territorio, né per il modo di parlare, né per la foggia dei loro vestiti. Infatti non abitano in città particolari, non usano qualche strano linguaggio e non adottano, una, non adottano una spe, un speciale modo di vivere. Questa dottrina che essi seguono non l'hanno inventata loro in seguito a riflessioni e ricerche di uomini che amavano le novità, né essi si appoggiano come certuni su un sistema filosofico umano. Risiedono poi in città sia greche che barbare, così come capita, e proseguendo nel modo di vestirsi, nel modo di mangiare, nel resto della vita le usanze del luogo, si propongono una forma di vita meravigliosa e, come tutti hanno ammesso, incredibile. Abitano ognuno nella propria patria, ma come se fossero stranieri. Rispettano e adempiano tutti i doveri dei cittadini e si sobbalcano tutti gli oneri come fossero ospiti di passaggio. Ogni regione straniera è la loro patria, eppure ogni patria per essi è terra straniera. Come tutti altri uomini, si sposano ed hanno figli, ma non ripudiano i loro bambini. Hanno in comune la mensa, ma non il letto. Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Vivono sulla terra ma hanno la loro cittadinanza in cielo. Osservano le leggi stabilite ma con il loro modo di vivere sono al di sopra delle leggi. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati. Anche se non sono conosciuti vengono condannati. Sono condannati a morte e da essa vengono vivificati. Sono poveri e rendono ricchi molti. Sono sprovvisti di tutto e trovano abbondanza in tutto. Vengono disprezzati e nei disprezzi trovano la loro gloria. Sono colpiti nella, fame, nella fama e intanto viene resa testimonianza la loro giustizia. Sono ingiuriati e benedicono. Sono trattati in modo oltraggioso e ricambiano con l'onore. Quando fanno del bene, vengono puniti come fossero malfattori. Mentre sono puniti, gioiscono come se si, come se si donasse loro la vita. I giudei muovono la loro guerra come a gente straniera, e i pagani li perseguitano, ma coloro che li odiano non sanno dire la causa del loro odio. Insomma, per parlare chiaro, i cristiani rappresentano nel mondo ciò che l'anima è nel corpo l'anima si trova in ogni membro del corpo, e anche i cristiani so sono sparpagliati nelle città del mondo. L'anima poi dimora nel corpo, ma non proviene da esso. Ed anche i cristiani abitano in questo mondo, ma non sono del mondo. L'anima invisibile è racchiusa in un corpo che si vede. Anche i cristiani li vediamo abitare nel mondo, ma la loro pietà è invisibile. La carne, anche se non ha ricevuto alcuna ingiuria, si accanisce con odio e fa la guerra all'anima, perché questa non le permette di godere dei piaceri sensuali. Allo stesso modo anche il mondo odia i cristiani pur non avendo ricevuto nessuna ingiuria, per il solo motivo che questi sono contrari ai piaceri. L'anima ama la carne, che però la odia e le membra. E così pure i cristiani amano chi li odia. L'anima è rinchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo. Anche i cristiani sono detenuti nel mondo come in una prigione, ma sono loro a sostenere il mondo. L'anima mortale risiede in un corpo mortale, anche i cristiani sono come dei pellegrini che viaggiano tra cose corruttibili, ma tendono l'incorruttibilità celeste. L'anima maltrattata nelle bevande e nei cibi diventa migliore. Anche i cristiani sottoposti ai supplizi aumentano di numero ogni giorno più. Dio li ha posti in un luogo tanto elevato che non è loro permesso di abbandonarlo.